Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Questo è un video collaborazione con delle ragazze eh, di un gruppo Whatsapp che si chiamano le Girls di Cindy. Vi lascio il link qua sotto. Ogni mese si è deciso, anzi loro hanno deciso e mi hanno coinvolto di fare un video al mese, le belle scoperte del mese, cioè che, quello che noi abbiamo scoperto in un mese. Io vi farò vedere delle cose che ho scoperto, ma si tratta di luoghi, si trattano di luoghi, luoghi che si possono andare a visitare. Mi raccomando iscrivetevi al canale, un like se vi è piaciuto e guardate anche il link qua sotto delle Girls di Cindy. Andate a vedere anche loro cosa hanno scoperto. Ciao, vi lascio il video. Vi presento le Big Bench. Di panchine giganti ce ne sono più di un centinaio sparse in tutto il Piemonte ed esiste pure un passaporto della Big Bench che viene timbrato ogni qualvolta si va a visitare una panchina. Questa di colore fucsia si trova a San Salvatore Monferrato e da qui si può apprezzare la bellezza delle colline circostanti. Questa panchina blu si trova a Lu Monferrato. Sovrasta il paese è un'attrazione turistica molto molto molto apprezzata. Questa color lavanda si trova a Cuccaro Monferrato, sovrasta una collina profumatissima di lavanda. Invece siamo a Rosignano Monferrato, il colore è rosso grignolino. Questa big bench si affaccia in una bellissima collina piena piena di vigneti. Un altro luogo che ho scoperto in questo mese è il lago di Mergozzo. Con i suoi ombrellini caratteristici nel centro storico, con le sue case in pietra, si trova a 4 km da Stresa sul lago Maggiore. Questo lago è uno dei più puliti d'Italia. Le spiagge sono attrezzate, la vista è stupenda e vi assicuro che ho passato una giornata in massimo relax. Queste sono state le mie scoperte del mese, la Big Bench e il Lago di Mergozzo. Ciao e alle prossime scoperte! Ciao!